e il piatto è stato giusto per parecchi anni lo cioè, facevano, lo facevano, lo facevano alcuni sì, eh, mesi fa abbiamo cominciato a lavorarci per scoprire fondamentalmente che tutte le carte fondamentali per la autorizzazione cioè, eh, eh, le certificazioni, eh, non c'erano al catasto questa cosa qui è catastrata nel 1949 l'ultima volta quindi di sì, Abbiamo cominciato a fare questo adesso c'è una prima fase dei lavori che dura fino a giugno, in cui si fanno due cose: alcune manutenzioni ordinarie indispensabili, cioè si ridurre sì, la pioggia sì, sì, sì, sì. e la verifica di tutti gli impianti. Poi, dopo quello che speriamo di poter fare, e non era negli, quello che ha preso il Comune di Roma prima, è di renderlo disponibile per fare reading non teatrali, perché quella cosa lì eh, non c'è carico ecco. spese, non regge, eh. a rischio di sospesi, no, non, non è autorizzata per appenderci. Questo è un tipo di cosa di... che dire anche i vigili del Comune eh? Alla fine diciamo, di questi esatto. sei mesi noi sappiamo esattamente quali lavori devono essere fatti per mettere a norma l'intero teatro per cui abbiamo già stanziato i, i fondi siccome tra la progettazione esecutiva e la gara passerà un periodo di tempo in quel periodo cerchiamo di utilizzare al massimo sì, ma possibile ma che, uh, cioè, che tipo di uso ne fai di un teatro così? teatro convenzionale 500 posti non porta a nessun sì. eh? problema intanto un teatro pubblico no? non è un teatro privato. Quindi che vive anche un po' di finanziamento. Forse. Sì, Però questo adesso no, sta, no, sì, sì. sta diciamo, nel, nel, nel contenitore generale del Teatro di Roma, che ah. sarebbe l'Argentina. Noi abbiamo fatto un lavoro sì, sì. nuovo, cioè oltre al teatro, teatro di Roma c'è cioè il Teatro Argentina e il Teatro India, che deve essere in parte strutturato. Sì. Abbiamo collegato al Teatro di Roma anche i teatri di cintura quelli i peperia di Torbella Monaca, sì. Quarticciolo. Sì.